Oggi vi parleremo di CryptoLocker. Classificato come malware di tipo Ramsware, ha come obiettivo quello di limitare l'accesso al computer che infetta, richiedendo un riscatto economico per rimuovere la limitazione. Nella prima fase di vita di questo malware, l'attaccante vi invierà un'email con allegato un file apparentemente pdf. Facendo ovviamente doppio clic sul file si avvierà una procedura che infetterà il vostro computer e tutta la rete connessa. Come funziona l'attacco? Non ci sono ad oggi metodi conosciuti per riuscire a decryptare i file. C'è una chiave pubblica che l'attaccante utilizza per criptare i dati e c'è una chiave privata derivata matematicamente dalla chiave pubblica che serve per decryptarla. Ovviamente la chiave privata è in mano all'attaccante e se tutto va bene al momento del pagamento vi verrà recapitata la chiave che consentirà di decryptare i vostri file. Diversamente, l'attaccante distruggerà la chiave privata e in questo caso i vostri file andranno completamente persi. Noi abbiamo la soluzione A CryptoLocker e a tutti i ransomware futuri EasySafe Proteggi i tuoi dati